tipo questi, tablet e, e lettori barcode con sistemi operativi so, storicamente eh, Windows Mobile e Windows CE da eh, fine del 2011 stiamo facendo dispositivi con Android eh, con Android e con tutti i nuovi smartphone è nata anche il fatto di leggere i QR code ad esempio leggere eh, barcode semplici come possono essere gli N13, QR code appunto e via dicendo con librerie anche open source ottime come la Zebra Crossing il discorso è che quando serve di le leggere barcode in maniera eh, veloce, ma con alte performance devo fare un inventario dove devo andare a leggere un migliaio di barcode in un giorno, farlo con uno smartphone è, è praticamente come spararsi è meglio utilizzare un terminale apposta, fatto con, con il DOS ancora, che utilizzare un iPhone eh, anche perché le fotocamere degli smartphone sono ottimizzate per fare belle foto una cosa importante è anche una fotocamera per fare lettura di barcode la cosa più importante è la velocità dell'autofocus quindi eh, se vogliamo vedere appunto Motorola è separata noi facciamo terminali industriali eh, custom hardware cioè avere un lettore di barcode eh, custom aiuta tantissimo se eh, questo è ad esempio quello che è, si può fare è un imager. Questo si può definire che tipo di eh, spot si vuole avere sullo schermo e via dicendo. Se devo andare poi a leggere un barcode, eh, posso andare a leggere un barcode qui. La luce non è ottimale e non ho il volume. Posso andare, e ho, dipendendo poi dalla distanza, di, dalla dimensione del barcode, posso andare a, a fare cose di questo tipo. Ok, eh, quindi è tutto interessante, Ok, va bene, come faccio a fare un'applicazione che si integra con un lettore barcode? Eh, questo ovviamente non c'è un API standard a livello di Android ogni produttore hardware e non c'è solo Motorola Solution, come Motorola Solution c'è Honeywell ad esempio che fa dei terminali simili, c'è Intermec che adesso è parte di Onewell, eh, c'è anche Bluebird che fa i terminali marchiati Pideon eh, che stanno iniziando a fare terminali Android, ognuno ha un SDK eh, ad hoc nel nostro caso abbiamo un'applicazione a bordo con la, una libreria che permette di eh, decodificare una novantina di, bar, di tipologie di barcode dai classici QR code IAN13 fino agli stacked databar dove sono praticamente due, due, eh, due eh, barcode monodimensionali uno sopra l'altro che pro, eh, forniscono più informazioni, i GS1 eh, stacked eh, barcode che sono utilizzati in ambito farmaceutico cose un po' particolari che comunque eh, hanno un uso anche per fornire più informazioni eh, noi abbiamo la possibilità di eh, è possibile integrare all'interno della propria applicazione questa libreria con degli intent al momento c'è un SDK che è con degli esempi e la documentazione sul nostro sito che è appunto developer.motoralsolution.com c'è parte del sito che è dedicata alla community Android dove ovviamente abbiamo i driver per i nostri dispositivi e c'è Data Wedge Data Wedge e questo Data Capture SDK. Data Capture SDK eh, vengono documentate come faccio a eh, setta, eh, utilizzare gli intent per recuperare i dati. Normalmente Data Wedge può essere configurato anche per funzionare in modalità eh, eh, keyboard emulation, cioè la vostra applicazione normalmente può ricevere i dati come se fossero digitati a tastiera. Eh, lo svantaggio è che perdete informazioni ad esempio quali la tipologia del barcode eh, perdete la possibilità ad esempio di definire che su un certo campo volete leggere un, un IAN 13 e su un altro campo volete leggere un IAN 128 perché magari state facendo una lettura di uno scatolone dovete leggere due barcode diversi e volete essere sicuri o magari anche leggendo a caso uno o l'altro che venga messo nel campo giusto delle, del vostro, uh, della vostra applicazione integrando l'intent di risposta, quindi viene generato un Broadcast Intent, eh, potete ricevere i dati direttamente all'interno dell'applicativo e decidere cosa farci. Eh, ad aprile rilasceremo anche un SDK per l'integrazione eh, completa, perché ad oggi la cosa più problematica è eh, se avete un terminale solo, Potete settare data wedge e via dicendo. Eh, il problema è quando ne avete magari 500 di terminali da settare. È impensabile andare a settarlo uno, uno per uno. Eh, noi ovviamente abbiamo degli strumenti per poter fare un MD, eh, con un MDM, quindi con un Mobile Device Management tipo, mobile, eh, eh, tipo AirWatch e eh, eh, SOTI e simili fare il deployment dei profili eh, per il lettore di barcode su tutti i dispositivi. Eh, data wedge che ho sul terminale mi permette una volta creato il profilo, salvarlo sul dispositivo e esportarlo sugli altri dispositivi. Quando vado ad accendere l'altro dispositivo trova il profilo di data wedge, lo ricarica e viene configurato automaticamente. Basta, io non è che abbia molto di più da dire di questo, di questo, non so se avete delle domande voi o... Ok. Salve, volevo chiedere, eh, l'SDK, lei ha detto che lancia un intent, ma quindi l'applicazione deve essere installata come un'applicazione di terze parti o si può integrare una libreria dentro la propria applicazione per la scansione di QR code? Allora, sui nostri terminali è già preinstallato, quindi DataWedge è già preinstallato. Eh, su un terminale se, eh, Samsung praticamente questo non funziona, perché è comunque integrato con l'hardware che abbiamo a bordo dei nostri dispositivi, quindi è legato solo a questi dispositivi, è più per applicazioni verticali, dove se tu hai la necessità di realizzare un'applicazione dove hai bisogno di fare eh, letture barcode molto spinta… Eh, quantomeno sapere che dice ok io con un dispositivo consumer posso arrivare fino a un certo punto poi devi andare a modificare l'hardware non, non ce n'è non è solo il discorso della, eh, della libreria che va a fare la decodifica è proprio il discorso dell'hardware ok quindi non è un'applicazione che si può rilasciare su Play Store diciamo è solo un'applicazione per i business eh, allora tu puoi rilasciarlo su, no non ha senso rilasciarlo su Play Store perché le spiego io con la mia ditta sto realizzando un'applicazione che serve per per una ditta che fa tipo gruppo on-tipest avevamo okay. la necessità di leggere i QR code solo che questa applicazione è rilasciata diciamo, agli esercenti quindi a utenti diciamo, privati che hanno la loro ditta però comunque dovrà essere rilasciata a loro inviata cioè direttamente tramite play store oppure tramite mail e avendo la necessità di leggere questi barcode eh, abbiamo cercato una libreria da integrare dentro proprio la nostra applicazione in modo che così l'utenza non avesse la necessità di scaricare due applicazioni separate mm -hmm. E eh, volevo sapere se. se... No, questo, non è, questo è legato proprio all'hardware. Eh, ci sono altre librerie disponibili su per Android che permettono di fare una cosa del genere. Zebra Crossing mi pare che comunque abbia come interfaccia sempre il discorso degli intent e debba avere un, un secondo software installato. Eh, eh, però penso che ci siano librerie disponibili. Sì, che... sì, però chiaramente non sono avanzate quanto. Diciamo, di sì, eh, l'esempio che facciamo noi con la zebra crossing è se tu hai una, un codice su una bottiglia dell'acqua eh, se tu inquadri con la fotocamera il barcode direttamente leggi sempre il valore corretto se tu inizi a girare un po' la, la bottiglia a un certo punto inizierai a leggere un barcode errato soprattutto se è un, IAN, eh, un interlive 2 di 5 come tipo di barcode perché non ha le, dei check digit all'interno del, del barcode però diciamo eh, se devi leggere un QR code ogni tanto eh, non, non è grosso problema il problema è se devi andare a leggere veramente tanti barcode o se l'informazione che vai a leggere deve essere corretta QR code comunque diciamo con le librerie che ci sono sul mercato praticamente tutte le ho legto. ok grazie non propriamente legato ad Android ma eh, come Motorola avete anche dispositivi di lettura separati sì, eh, nel senso che... è eh, Tipo Bluetooth, quali... per dire. Bluetooth, abbiamo dei ring scanner fighissimi, eh, dove tu hai praticamente... Vediamo se... Questo è Bluetooth, è un ring scanner, oppure puoi avere la classica pistola bluetooth abbiamo anche dei dispositivi che hanno una memoria interna quindi tu puoi andare con, con questa pistola bluetooth a leggere tutto i tuoi eh, quello che devi andare a leggere praticamente e quando torni eh, vicino al dispositivo lo puoi scaricare ehm, c'è anche la possibilità ad esempio su se tu hai uno usb host eh, molti di questi lettori possono, hanno un'interfaccia usb possono essere configurati come eh, human interface quindi come, visti come una, una tastiera ovviamente devi sempre averlo collegato in questo modo però puoi leggere i dati in questo modo però sì, soprattutto noi abbiamo parecchi progetti dove viene associato una cosa di questo tipo perché è molto comodo perché lavori praticamente a mani libere e, e puoi fare lettura ai barcode e viene utilizzato per il picking ad esempio se tu hai un magazzino devi andare a, a prendere la merce ti esce abbiamo una cosa di questo tipo non propriamente eh, sì no questo è ancora solo Windows CE eh, però fai conto tu hai un dispositivo questo, di questo modo, questo è un wearable che c'è da 15 anni, <ride> è un po' più grande di quelli che si pensano adesso e te lo metti su un braccio lavori con un ring scanner e hai le mani libere praticamente altre domande? Se il prezzo vanno. Allora, eh, tu devi fare conto che rispetto a un terminale consumer il prezzo è molto più alto. Eh, adesso non saprei dirti di preciso, posso dirti ad esempio su questo andiamo, eh, dice in terminale, solo wifi, eh, Android, eh, costa 800-900 euro, una cosa di questo tipo, collettore barcode, molto di più un terminale. È, un ter è come se fosse uno smartphone di fascia alta. Eh, il discorso è che questo è disponibile sul mercato per tre anni e supportati per altri tre anni. Eh, è coperto da garanzia, ehm, se tu eh, attivi la garanzia, alla, a noi abbiamo un service from the start attiva, legato al terminale che ti permette di avere un contratto dove l'unica cosa che non è coperta è praticamente il, il vandalismo e se è il furto praticamente, però arrivano terminali con eh, ancora quelli Windows Mobile con il touchscreen eh, resistivo con, pezzi di, con i cacciaviti all'interno del, del display e vengono, si è rotto e vengono sostituiti. Eh, diciamo Quindi quello dove noi siamo competitivi è sul total cost of ownership per le imprese, eh, dove l'idea è che se tu hai un dispositivo per tre anni, eh, cosa, eh, questi sono dispositivi che sono resistenti alle cadute, sono, abbiamo terminali per l'outdoor che sono i P67, vi dicendo il risparmio ce l'hai perché il terminale non si rompe. Quindi se tu hai una persona che va a lavorare parte la mattina e torna la sera e a metà giornata si rompe il cellulare perché gli cade per terra il resto della giornata lui lavora con la carta. Il ring non ne ho idea, posso. Il ring è configurabile con barcode, nel senso che eh, è configurabile perché tu puoi settare le tipologie di barcode che va a leggere, la tipologia con cui si va a collegare con il, con il dispositivo e vi dicendo, ma lui quello che fa non, non fa nient'altro che leggere barcode. Per la configurazione tu praticamente hai, una, hai un manuale con tutti i suoi barcode e eh, al, in alternativa c'è un SDK lato dispositivo dove tu vedi quel lettore eh, barcode co come se fosse un lettore integrato praticamente, però ancora è legato ai terminali Motorola Solution. Se tu lo vuoi collegare a un terminale consumer eh, con, tramite su Bluetooth la cosa che devi fare è, è configurartelo con i barcode in questo modo e, o, oppure gli puoi scaricare probabilmente un profilo però diciamo è semplicemente questo la connessione può avvenire o come human interface e quindi riesci a collegarlo ad esempio anche con un iPad o, o con una, un Galaxy della Samsung o ehm, tramite SSP come profilo Bluetooth in quel caso lo puoi collegare a dispositivi industriali Windows Mobile o Android che hanno anche il profilo SSP, SSP ehm, il serial profile e riesci anche a pilotare la configurazione però normalmente non riesci a farlo sui terminali consumer perché non hanno l'SPP volevo chiedere ehm, una cosa non, forse non, non è stata chiara a me ehm, questi terminali qua della Motorola ehm, leggono molto bene i barcode unidimensionali ma quelli bidimensionali anche e sì, se, sì. QR code, data matrix eh, o... anche gli Aztec <ride> ok no nel senso eh... e quali sono più o meno le prestazioni cioè nel senso eh, quanto ci mette a che distanza e quanto tempo allora eh, quello è definito dalla tipologia del, dello scan engine eh, dipende dalla stampa cioè quindi dalla dimensione della stampa e, però diciamo eh, e poi dipende dal tipo di scan engine noi abbiamo degli scan engine non su terminali android ancora eh, usciranno poi eh, quest'anno, che sono dei long range, dove tu puoi avere un imager che legge fino a 7-8 metri. È pensato perché hai in un magazzino un pallet a non so quanti metri in alto, tu praticamente ti metti, sei sul, eh, sul muletto a una certa distanza e devi es poter essere in grado di leggerlo anche da 7-8 metri. Ma magari il codice occupa una 4. Cioè, okay. Sì, deve essere okay. scalabile ed è anche l'altro problema: è se eh, la dimensione minima, perché no. poi vabbè, lo potete vedere da vicino: sì, oh, questo è un Data Matrix, questo è un uh, Maxi Code, questo è un Axtec, ho i PDF 417 che sono i primi bidimensionali che sono stati fatti. Deve essere un Imager 2D. L'Imager mi permette, ad esempio, anche di leggere dallo, dallo schermo di, un, di, un, di uno smartphone, di un PC. Mm -hmm. Grazie. Mm. Prego. Ok, io non, è, non ho molto di più da dire, ecco, là. se volete in mezz'ora riesco a ridire ancora tutta un'altra volta come minimo, ecco. Se avete qualche domanda mi trovate in giro oggi e domani. Grazie.